Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush, io sono Graciel Sphere e in questo video stiamo continuando la nostra missione qui sull'isola di Pony Abbiamo appena sfidato quella che vedete qui dietro di noi, ovvero Api, o Apu in inglese, che tecnicamente sarebbe la cocuna dell'isola ma non era la sfida ufficiale Ci ha detto di tornare al villaggio del mare per scoprire appunto se ci sono notizie su quello che può essere il nostro capuna dell'isola perché attualmente non si trova quindi cerchiamo di tornare al villaggio del mare allora si va da questa parte poi si può scendere di qui convenientemente e torniamo qua allora innanzitutto andiamo a curarci i pokemon direi che è una cosa buona e giusta e tra l'altro lì sotto ho visto una liglia selvatica quindi potremmo chiedere a lei che prima che non c'era se non sbaglio <ride> Salve Come sta procedendo il tuo progetto? Hai catturato qualche nuovo Pokémon? Per favore mostramelo No, non ho catturato nessun nuovo Pokémon no. Cosa vuoi da me? Uh. Vabbè tu sei con il tuo solito Snowy Cioè, va bene Questo si fa tutto tutto anime con un solo Pokémon Andiamo di Firefang Dai, mi ha congelato <ride> ma, che, ma che sfiga può esserci? Ok per lo meno è uscito subito dal congelamento. Perfetto. Grazie, ci dice per aver distrutto il suo coso. Eh, Stai cercando l'isola della Cacuna, Cacuna dell'isola? Magari dovresti controllare e chiedere a mio fratello. Penso che sia nel Pony Path. Ok, quindi bisogna ritornare là. Torniamoci. Diamo una curatina di nuovo ai nostri Pokémon. Sì, lo so, sono particolarmente ossessivo con le cure dei Pokémon. Uh, come avrete visto, notato in questa serie. Però mi piace sempre avere i Pokémon uh, al loro massimo. Allora, si può andare da questa parte? Sì. E torniamo quindi al Pony Ponypuff. Eccoci qui, da questa parte. Allora, e qui dentro, magari? No, rubiamo la, il raccolto? No, non si può, non c'è dentro niente. Magari avrebbero potuto metterci delle bacche. E da questa parte, fratello di Lidia? Nope. Allora sarà per forza quassù Nel frattempo dovremo farci strada combattendo. Allora lui che Pokémon potrà avere, non lo so. Quindi mettiamo davanti poi Eccoci qui. Ed eccolo lì sopra infatti, Iridio. Allora lui è Raymond che manna in campo Turtonator. Azza. È eh, raro sì. Raro e anche tosto. Andiamo di Sludge Bomb. Ok però gli facciamo un buon danno. Beh, anche lui ce ne fa, però, mannaggia. Cambia un Pokémon e mandiamo in campo Licaroc. Body Slam non ci fa nulla. E andiamo di Rock Tomb, super efficace. Perfetto. Poi Drampa Drampa dovrebbe essere tipo drago normale. Noi non abbiamo mosse di tipo folletto, non abbiamo mosse di tipo drago, ma abbiamo mosse di tipo lotta. Quindi Incineroar è tutto tuo. Break break. Ah, l'attacco speciale aumenta. Mannaggia, vai, break break di nuovo. Noi questi due Pokémon rari li abbiamo catturati, tra l'altro, li abbiamo lì nel nostro Living Dex fieri. Flame Tower, no, dato che sei un attaccante fisico e non speciale. Ora diamo una curatina ai nostri Pokémon. Eccoci qui. Vai, vale, super pozione. Super pozione. Eccoci qua. Allora, Iridio. Chissà che Pokémon avrà Iridio. Eh, eh. chissà che Pokémon avrà iridio. Io butterei davanti Rowlet. Vai. Ho sentito che anche tu stai cercando il Kakuna dell'isola Combattiamo per vedere se sei almeno pronto per la sfida Va bene caro iridio Combattiamo Ok Likarok forma notte uh, Leafblade Ah ma lui conosce mostri tipo roccia è vero me lo, me lo distrugge um, Forse però con Sacker Punch posso batterlo Sì vado Ah <ride> Perfetto, nice work, Sì, se non avesse fallito sto Edge, mi sembra mi avrebbe buon shotato stavo, cercando, stavo controllando qui il vast pony canyon sulla barca laggiù, Dovreste andare avanti, ti raggiungerò Ok andiamo qua allora, vai andiamo al vast pony canyon e ci sarà qualcosa da fare qui Immagino dovremo incontrare qualcuno, vediamo se troviamo qualcuno di strano qui Akamo o oh, no, non è qualcuno di strano e non ci interessa, anzi ora metto subito un repellente, ecco fatto Ecco qua Chris, evidentemente era lui, allora se dovremmo sfidarlo lui inizierà come al solito conto Genemaru, quindi e eh, Incineroar è tutto tuo Glacial, sei arrivato giusto in tempo per vedere il mio nuovo Vikavolt, ah è venuto qui per far evolvere giustamente Giustamente da qualche parte doveva farlo evolvere no? Allora Fire Fang E addiotto Gedemaru Poi Vikavolt Lasciamo in campo Incineroar Bellissimo Vikavolt E andiamo di Fire Fang Super efficace e lo bruciamo pure Ah anche Tentennato Beh ne è andata male Andiamo poi di Acrobazia Perfetto, abbiamo battuto anche Chris. Ah, sta cercando il Kakuna dell'isola. Non c'è nessuno qui però. Forse Suiren potreste saperlo. Eh, stava parlando ad un suo amico riguardo appunto al Kakuna dell'isola. È nelle Pony Wilds, alla spiaggia. Ok, quindi torniamo indietro alle Pony Wilds. Vai, and Pony Puff. E poi da qui si torna alle Pony Wilds. Oh, eh, bisogna fare un po' di staffetta, cioè questa è la regione delle staffette, la regione di andare avanti e indietro come degli stronzi. Potremmo passare almeno questa volta, perché mi sa che devo andare proprio qui. Sì, ok, possiamo passare. E ecco su Iren. lei avrà Pokémon sicuramente di tipo acqua, quindi Rowlet sono tutti tuoi. Sperando che non conoscano mostri di tipo ghiaccio. Ciao Glacial, hai appena mancato il mio amico o la mia amica, non so, in inglese non si può capire... Mi ha aiutato... Ah sì, ok, quindi è la mia amica. Mi ha aiutato molto. Ecco, prendi, guarda, guarda tu stesso. Va bene, vediamo cosa vuole sui ragazzi. Ok, ha fatto evolvere finalmente il suo poplio. Dai, bene. Allora, leaf blade. Ah, però il danno di surf. Eh? Attenzione, lo sostituisce. E manna in campo. Sandy. Univi. Carino. Allora, Leaf Blade di nuovo Sdoppiatore Bella Perfetto, a questo punto cambio anch'io E contro Brion mando Purple E andiamo di Sludge Bomb Perfetto e abbiamo sconfitto anche Swiren, cosa ne pensi? Niente, non devo pensare a nulla Ah, il Kakuna dell'isola? Non so niente riguardo a ciò Ma forse potresti andare a combattere Tapufini alle rovine della speranza Dovrebbe essere ad est dell'Ancian Pony Path Ok, a questo punto quindi si sarà sbloccato il passaggio Facciamo un salto al centro Pokémon qui per curare i Pokémon, dato che siamo di passaggio E andiamo quindi verso Tapufini No, non voglio più il repellente, grazie E dovremo provare a catturare il buon tappufini. Hmm. Vediamo se riusciamo a farlo in scioltezza oppure se ci farà penare. Eh. Allora passiamo su di qui. Andiamo qui sotto. E siamo arrivati all'Ancient Path. Eccoci qui. La strada ora è libera? Sì, però c'è Ibis. Mannaggia lei. Allora lei cosa aveva di Pokémon... Aveva stini se non sbaglio, stini quindi mandiamo Paul. Ho appena finito la mia nuova ricetta Ora che ho fatto posso aiutarti a prepararti per la tua sfida Non ti avevo chiesto niente ma va bene Ah, ah ora sei voluta in sarina, ok Andiamo di Sludge bomb calcio? ok Prenditi questo attacco e poi vai di Slaju Wave. Perfetto. Amazing job, attenzione, amazing addirittura. Allora, cambiamo Pokémon davanti. Aspetta, non so se poi qui dentro ci sarà direttamente eh, il Tapu. No, siamo nella costa. E dobbiamo affrontare Chiave. Contro Chiave ovviamente mandiamo ma sempre di Vai, ho finalmente sconfitto Tapufini, la prova di Tapufini. Ho superato anzi la prova di Tapufini. Permetti di mostrarti il mio nuovo potere. Vai, mostrarmi il tuo nuovo potere. Charizard contro Licaroc è destinato a soccombere sempre con un solo colpo. Ok, poi Marowak di Alola. Ehm. Um... Lasciamo Rekarrok, and e andiamo ancora di Rock Tomb, e poi di Crunch, livello 46 per Rekarrok, ed infine Tartonator, andiamo di Rock Tomb di nuovo. Lame Trouwer lo leggiamo bene e andiamo di Rock Tom di nuovo Perfetto I'm so happy, attenzione, così contento di aver perso Allora, qui troviamo un Fly Nium Z Poi qui abbiamo una Gracidea Attenzione, è importante, eh Quello che permette di cambiare forma a Shaming, se non sbaglio Max Revive E Dice c'è Tapu Fini. Nel frattempo qui abbiamo anche un'altra allenatrice Mi sa di tipo di Pokémon di tipo Acqua Quindi mettiamo davanti Rowlet Eccola qua Tubina Jamie okay, Che invece ha Pokémon di tipo Terra Che vanno comunque bene Leaf Blade. E Spennazzi Brave Bird Va benissimo comunque Tanto subiremo pochissimo di poi Geodude Lasciamo Rowlet E andiamo ancora di Leaf Blade Poi Vulpix si, sì, questa volta cambiamo E eh, mandiamo Oddio può essere Vulpix di Alola Vabbè in ogni caso mandiamo il no Ok Vulpix normale Quindi ti becchi un Darkest Lariat ed infine Graveler Noi ritorniamo in campo con Rowlet e andiamo di Leaf Blade peccato che abbia vigore questo stronzo e però mettere Stealthrop perfetto ah sbagliatissimo andiamo di Sucker Punch e addio perfetto abbiamo sconfitto anche Tubina Jamie ed ecco Tapufini, allora mettiamoci Pikachu davanti Poi salviamo la partita E proviamo a prendere Tapufini Eccolo qui, carino anche questo, eh? carino anche Tapufini a livello estetico Allora Nazol. E si va a non è stato paralizzato? Perché non rimane paralizzato? Ha un'abilità che io non conosco? Può darsi Allora Andrei di Netball Efficace su Pokémon di tipo acqua Questa è di tipo acqua quindi Andiamo di Netball Però non so perché non venga paralizzato sinceramente Beh grazie, ci cura pure. Meglio di così. Peccato che continua ad uscire. Eh? Vabbè, Abbiamo solo tirato tre Pokéball. Eh? Abbiamo solo fatto tre tentativi. Buono. Al quarto catturato. <ride> e abbiamo quindi ora tutti i Tapu. Land Spirit Pokémon, tipo acqua folletto, non si capisce perché io non abbia potuto paralizzarlo, ma dettagli. Eh, salviamo. Ecco fatto. Ed ora possiamo entrare anche qui dentro. Ruins of Hope. Allora, qui c'è la carissima Happy. Diamo una curatina al nostro Pokémon, che magari qua ci fa combattere. Ecco fatto. Uh, dato che lei tecnicamente usa Pokémon di ipoterra, io preferisco sempre mettere davanti Rowlet e andare di Pozioni. Ecco fatto. Salve! Tapufini non è qui al momento e probabilmente l'hai appena mancato, in realtà l'ho catturato, ma dettagli. Ma non preoccuparti, come nuova Kakuna dell'isola accetto la tua sfida, ora proprio ora. Ok Rowlet vai tu. Vediamo se ce la facciamo con Rowlet. Contro Madsdale Cacchiarola. Questo Pokémon ha una difesa altissima, non so se ce la facciamo con Rowlet, E eh? eh, Soprattutto se ci fa tentennare. Ok, poi la sopportazione, vero? Sì, quindi aumenta la difesa ogni volta. Ok, buono. Andiamo a curarci il nostro roulette. Iperpozione. Ed ora riflade di nuovo. Perfetto, abbiamo sconfitto quindi la laguna dell'isola Upwell, abbiamo sconfitto anche l'ultimo laguna dell'isola, quindi Ce l'hai fatta in qualche modo. Puoi avere questo: lo Stilium Z. Perfetto. Con questa potenza puoi aumentare la potenza delle mosse di tipo acciaio. E sei l'ultima persona a completare il proprio progetto. Quindi andiamo a casa ora. Va bene, Rotomdex. Seguiamo il suggerimento del Rotomdex e andiamo a casa. Allora, vediamo qual è il modo migliore per arrivarci. Probabilmente tramite la barca. Che c'era qui tipo passando da qua, tu mi porti al vast pony canyon e dal vast pony canyon andiamo da Wally. Semplice e veloce. Ok già che ci siamo qui possiamo anche mettere a posto i nostri, o meglio il nostro nuovo Pokémon, ovvero Tapu Fini, eccolo qui, 788, quindi se ne sta proprio qui, e abbiamo come vedete ora tutti i tapu. eccoli qui. E già che ci siamo anche questo Trambic, mettiamolo al posto giusto, ovvero qui, che lo faremo evolvere in 2cannon, poi ci manca un chargeback per farlo evolvere in Beekavolt, anche qui crab Roller, la sua evoluzione Krabominable ci manca, ci manca di Bombi, ci manca un po' di roba, anche l'evoluzione di Merani, l'evoluzione di Muzzbray, tutti gli starter praticamente. Vabbè, un po' di roba ci manca, però piano piano faremo tutto, eh. Anche qui ci manca Zarina. ci manca Oranguru immagino qui, Tipo zero ce l'abbiamo. Minior, Komala, Tartonator e qui ci sono i Pokémon a, a stadio unico praticamente. Fino ad arrivare poi a il tipo Drago, i 4 Tapu, Solgaleo tecnicamente ce l'abbiamo già. Um, e qui abbiamo poi le ultra creature E si finisce essenzialmente il Pokédex Ok, torniamo indietro Ecco qui E possiamo quindi tornare a casa Come alla fine di ogni video O meglio, alla fine di ogni giornata Non per forza di ogni video Eccoci qui